Ho partecipato a questo evento eh, per comprendere come meglio mettere a terra le politiche di sviluppo sostenibile eh, della Regione Piemonte. Conoscenza, competenza e capacità eh, sono elementi fondamentali eh, per poter raggiungere gli obiettivi sfidanti dell'Agenda 2030.